ciao a tutti e benvenuti in questo video vi mostro come utilizzare adobe arrow per ancorare un'immagine cioè fissarla in un punto prestabilito e poterla poi visualizzare attraverso l'app di adobe stessa visualizzare nel nostro spazio circostante resettiamo la camera scegliendo tutti i frame Possiamo cambiare la navigazione attraverso queste icone, scorrerla, ingrandirla, rimpicciolirla o muoverci intorno ad essa. E andiamo a applicare subito qualche modifica. Spostiamo i vari elementi, lasciandoci più spazio, interveniamo sull'asse Z, lo portiamo a 0.4, ed ecco creato maggiore spazio fra, le, fra i vari elementi che andremo ad allineare ecco qui perfettamente al piano tutta la selezione su questa icona quindi dopo questi accorgimenti realizziamo le tre tipologie esistenti di ancoraggio vediamo quella orizzontale la prima horizontal surface in orizzontale portiamo l'asse x a 0 e scegliamo centrato il risultato sarà questo andiamo avanti scegliamo l'ancoraggio la, verticale in questo caso la Y sarà 0. In verticale lo vedremo quindi così, ma vi faccio vedere meglio. Attraverso uno smartphone la visualizzazione sarebbe questa, quindi da quella orizzontale a quella verticale. Ci rimane l'ultimo tipo di visualizzazione che è quella attraverso un'immagine scegliamo quindi image, selezioniamo la figura di riferimento dalla cartella in questo caso l'ho salvata su aero images e verrà vedete, importata dopo l'importazione ritorniamo sulla nostra immagine avviciniamo il nostro logo in 3d all'immagine stessa ecco modificando la posizione di x a 0.98 vediamo che aderisce perfettamente basterà cliccare su share per condividere il nostro risultato e farlo visualizzare a tutti i nostri amici Selezioniamo un nome, Adiancos, creiamo il link che verrà generato in pochi istanti. Che ci ci farà da riferimento, vedete, per avviare la realtà aumentata, la nostra esperienza da vivere insieme a studenti, amici e colleghi di lavoro. Ecco, qui sarà possibile quindi scaricare, stampare ecco, il nostro QR code o fornire il link e tutti potranno poi visualizzare il lavoro che abbiamo fatto. Il risultato finale sarà questo. Vedremo quindi in un piano la, il nostro logo con l'immagine ancorato a un oggetto, in questo caso il nostro smartphone, da cui parte la visualizzazione. Grazie per avermi seguito. Sono Massimiliano Minaudo, un formatore Adobe certificato. Spero che il video vi sia piaciuto.